lunga b ilunga o e h 93 micro dollaro a. lunga b ilunga o e h 93 micro cancelletto dollaro a. lunga b ilunga o e h con accento acuto 8 barra rovesciata barra rovesciata di ux 2 con diere ZL. l. lunga b ilunga o e h chiocciola. OEH chiocciola barra rovesciata 101 U con dieresi OE2 e T islandese IG. Ilunga B ilunga OEH barra rovesciata D OEY con accento acuto, 1997 di 3 o con accento circonflesso 4 barra verticale OEHT19. Aien, esponente 1 a esponente 1A con dieresi U con dieresi L. A, OEH 187 cm, 39 29 36 inc, 275 mm. A, B. 1 OE, a 0 negazione. I con con accento acuto T OEO o barrata. Iax, barra verticale. P o con accento circonflesso, 2017 di 10 o con accento circonflesso 18 barra verticale e lunga b in lunga. A con dieresi, e, 4, i, et islandese di, ui grado. O in negazione, ig. O e h y per cento. Ullipixa con anello. 1 barra 2 a ip apostrofo punto esclamativo esponente 1 0 y con accento acuto y. Ul a con anello. 1 barra 2. PngoEH con dieresi 11 PngoEH con dieresi 13 PngoEH con dieresi 14 PngoEH con dieresi 15 punto interrogativo PNGOH con dieresi 3 PNG OELH con diere 4 PNG OELH con diere 5 PNG OELH con diere 6 PNG OELH con diere 7 PNG OELH con diere 8 PNG OELH con dieresi 9 PNG oehh, u con barra verticale tv barra rovesciata o barrata virgola. oehh tv barra rovesciata o barrata punto png tv barra rovesciata o barrata 2. png tv barra rovesciata o barrata 3. PNG OEHTV barra rovesciata o barra 4. PNG OEHTV barra rovesciata o barra 5. PNG OEHTV barra rovesciata o barra 6. PNG OEHTV barra rovesciata o barra 7. Png o barra eh rovesciata o barrata 8. Png. Uguale n uguale. Grado apostrofo minore di et islandese. Dea con micro yen a 93 micro di o con accento circonflessi. O e h 93 micro T e t islandese. U con P o e h x. Minore di o con accento circonflesso tt barra rovesciata barra rovesciata euro 0 Sottolineatura ed islandese barra y sottolineatura barra. Uguale meno.